Buonasera a tutti, allora in questo video eh, proviamo a risolvere insieme il tema d'esame eh, del 17 luglio 2019 quindi uno dei temi d'esame della sessione estiva dell'anno scorso eh, rapidamente diamo un'occhiata al testo che ovviamente potete leggervi anche più eh, con calma andandovi a scaricare il testo dal, da GitHub eh, che ci, ci, ci chiede di, di lavorare con un database che è il Food Pyramid Mod. Eh, diciamo, estratto da un dataset che si chiamava um, uh, food pyramid My Pyramid food eh, che è disponibile a quell'indirizzo il suffisso mod l'abbiamo aggiunto noi perché abbiamo modificato alcune caratteristiche di quel dataset perché c'erano diciamo degli errori delle, delle mancanze quindi c'erano dei dati incompleti um, cosa um, Cosa rappresenta? Questo eh, database rappresenta eh, un modo per poter rappre eh, diciamo così, rappresentare, scusate il gioco di parole, le, eh, le calorie presenti in vari tipi di cibi Quindi esiste la tabella food che rappresenta i cibi, eh, ciascun cibo, quindi vediamo un attimo qua, io ho già, caricato, eh, food, eh, ho già caricato il database Food può contenere vari tipi di cibi, ciascun cibo ha un codice, un food code e eh, è un display name, quindi una descrizione no, di questo tipo di cibo eh, il food è, un cibo è inteso come un cibo completo hm? eh, ciascun cibo può essere servito in porzioni di dimensione diversa quindi c'è una tabella portion eh, che rappresenta i tipi di porzioni in cui può essere eh, servito quel cibo quindi qui abbiamo il food code che rappresenta un determinato cibo e le descrizioni di come è eh, definita una porzione di quel cibo quindi in funzione magari appunto la porzione piccola, mezza porzione, la tazza il, eccetera quindi ci sono dei cibi che sono serviti in un modo solo e ci sono dei cibi invece che sono serviti eh, in più di un modo ad esempio vedete qua questo cibo che è 1350 può essere servito con la eh, modalità eh, CAP oppure la modalità push up non chiedetemi i dettagli di cosa sia Uh, sapendo che la modalità push up tipicamente se ne prendono due, che è il numero di porzioni che normalmente viene servita, um, e poi ci sono i, i, diciamo, i valori che, che dicono essenzialmente qual è la dimensione di questa porzione rispetto al cibo di partenza, um, e queste sono le porzioni, dopodiché, uh, il cibo stesso è descritto da un insieme di ingredienti. Quindi abbiamo una tabella. Eh, eh, condiment eh, che rappresenta l'insieme di possibili ingredienti questa tabella non è molto grande sono 59 ingredienti base totale sono ingredienti semplici che ovviamente poi vengono combinati in modo diverso per ottenere i cibi e invece i cibi ne abbiamo 1000, 1013 eh, cibi diversi totali no? quindi combinando diversamente questi, questi ingredienti, questi condiment eh, eh, riusciamo eh, con i quali sono caratterizzati vabbè, da un codice eh, di, di condiment appunto ed eh, è una dimensione della quantità diciamo così, utilizzata eh, possiamo ottenere i cibi e quindi c'è la tabella food condiment che è una relazione che lega eh, la vediamo qua il food code al condiment code quindi mi dice ad esempio per questo tipo di cibo eh, prendiamo ordiniamo magari in ordine ecco per questo tipo di cibo 1100 eh, ci sono eh, due diversi condimenti per quest'altro cibo e così via eh, è una relazione che mi mappa appunto il cibo sui condimenti eh, che compongono il cibo stesso eh, come possiamo vedere ci sono dei casi in cui il food code e il condiment code sono identici e questo succede quando abbiamo dei, ehm, dei cibi particolarmente semplici cioè il bicchiere di latte di fatto è un cibo ma è anche l'ingrediente di cui è composto questo cibo quindi in questo caso i due codici coincidono eh, ma in questo caso vorrà dire che compaiono in entrambe le tabelle diciamo non ci deve spaventare questa, eh, questa relazione cosa vogliamo fare? cosa ci chiede di fare l'esercizio? Eh, e qui abbiamo una eh, andiamo diciamo, per gradi quindi una prima, svolgiamo prima il punto 1 e poi ci preoccuperemo di, di analizzare e svolgere il punto 2 nel punto 1 devo inserire un valore numerico intero in questa casella che si chiama porzioni che identifica il numero di porzioni diverse con cui quel cibo è rappresentato quindi eh, devo riuscire a capire per tutti i cibi quindi per tutti i, i food eh, quante porzioni diverse, in quante porzioni diverse quel cibo viene servito e, ehm, e selezionare dice solamente i cibi che siano presenti con eh, quel determinato numero di porzioni quindi supponiamo l'utente seleziona due porzioni e quindi a me interessano solamente i cibi del database che sono presenti, dei quali sono presenti due porzioni diverse hm? due diciamo così, modi diversi di essere serviti con porzioni diverse tutti gli altri cibi non mi interessano più quindi questo è un primo filtro iniziale sull'insieme dei totali dei cibi dopodiché quando l'utente preme il tasto analisi va costruito un grafo semplice, pesato, non orientato, poi vediamo i dettagli sul grafo, i cui vertici rappresentano questi cibi che, di cui abbiamo parlato nel punto precedente, quindi quelli che hanno un certo numero di porzioni. E si popola il menu tendina questo qui cibo con la descrizione di tali cibi eh, che abbiamo selezionato nel punto precedente. Quindi ho cliccato su analisi, mi, mi filtra eh, i cibi sulla base del valore delle porzioni e mi popola la tendina. E poi mi spiega come costruire gli archi, attraverso delle cosiddette calorie congiunte cioè mi dice se io ho due cibi che rappresentano due vertici e hanno un ingrediente in comune allora creo un arco tra questi due, tra questi due cibi quindi ogni vertice è un cibo devo aggiungere un arco se e solo se c'è almeno un ingrediente un condiment presente in entrambi i cibi un ingrediente in comune un grand convolume può non esserci nessuno e quindi non c'è l'arco. Può esserci uno solo o possono esserci più di uno ingredienti comuni, ok? Allora eh, qui come, come peso dell'arco usiamo il valore medio delle calorie dei condimenti in comune, mm? quindi guarda, guarda, questi due cibi. In realtà eh, hanno molto in comune e ciò che hanno in comune ha mediamente questo valore calorico, mm? diciamo così. È un calcolo di calorie in comune tra questi due cibi. Se invece non ci sono ingredienti in comune, l'arco non, non deve essere inserito. Quindi questa è la creazione del grafo e alla fine quando io premo il tasto calorie, che ho qua, eh, devo visualizzare l'elenco dei cinque cibi che hanno eh, questo valore massimo, no? tra quelli... Eh, quindi l'elenco i 5 cibi aventi le calorie cadute massime tra quelli adiacenti al cibo selezionato nella tendina del punto B. Eh, quindi seleziono un cibo, questo cibo avrà un certo numero di cibi adiacenti, e eh, ciascun cibo adiacente avrà un peso nell'arco e devo scegliere eh, i 5 o massimo 5, perché potrebbero essere di meno, ehm, ehm, cibi sulla base del numero di calorie andiamo per ordine, no? ognuno di questi punti richiede un lavoro diverso, quindi scomponiamo anche l'attività di sviluppo sulla base di questi quattro punti A, B, C, D. Okay? Allora, la prima, il primo punto è, e quindi nell'analizzare ogni punto andremo poi a approfondire un po' meglio di cosa si parla. Punto 1, eh, filtrare i cibi, in questo caso. Quindi devo riuscire a capire, innanzitutto, dato un cibo, eh, quante porzioni corrispondono, quante porzioni esistono che corrispondono a quel cibo. Allora questo come lo posso fare? Ecco qui mi posso aiutare anche sulla seconda pagina del testo, è anche rappresentato il, il diagramma delle classi, diciamo così, del database e, e, e vediamo che eh, per il primo punto ci interesserà sicuramente questa relazione tra acqua food e portion che lavora sull'attributo food code della tabella portion. Quindi io per un determinato cibo, in questa relazione 1 a molti, mi devo chiedere, ok, 1 a molti, ma molti quanti? Quanti sono questi molti? E li conto e vado poi a filtrare la tabella cibo sulla base del numero. Quindi innanzitutto devo mettere in relazione la tabella food con la tabella portion e contare per ogni food quante portion ho a disposizione. Portion diverse, quindi portion ID diversi. Questo si può fare direttamente nel database con una query, quindi non c'è bisogno di, di, di lavorare, di portarsi i dati in Java e fare operazioni complesse, questa è tipicamente un'operazione <coughs> per cui i database eh, lavorano abbastanza bene, io devo selezionare dalla tabella, dalla unione della tabella food e la, e la tabella portion, eh, devo selezionare Uh, basandomi sulla condizione di join food, di food code sull'attributo food code quindi where metto subito la condizione di join uh, food.foodcode uguale portion.foodcode mm? quindi uh, applico la condizione di join Beh, vediamo cosa esce fuori mettiamo un asterisco così cominciamo a costruirla un pezzo per volta eh, allora, a questo punto mi salta fuori un errore strano, molto sibillino, eh, che mi dice guarda che c'è un errore alla linea 2 hm? Near Portion Allora, questo è un errore che tra l'altro abbiamo anche faticato in chat a, a scoprire, di cui scoprire la causa eh, È dovuto al fatto che Portion per qualche, diciamo così, versione di SQL è una parola riservata eh, E quindi non, non può essere usato normalmente come identificatore di tabella se noi lo includiamo attraverso questi apici, no? che normalmente eh, vedete anche nelle query che fa Heidi le mette sempre per essere sicuro, sono gli apici che proteggono in qualche modo il nome e, eh, rend e rendono possibile usare come nome di tabella o nome di colonna anche una parola riservata. Quindi in questo caso, eh, per qualche motivo, diciamo così, qualche... Diciamo così <ride> meando delle SQL definisce portion come una parola chiave, come una funzione predefinita e non ce la lascia usare come nome di tabella con questo, diciamo così, ehm, artificio no, di proteggere il nome con questi apici inversi attenzione, che non è l'apice che usiamo per creare la stringa hm, per creare una stringa costante, l'apice dritto normale ma è l'apice rovesciato, quello, tanto per capirci che sulla tastiera italiana non c'è hm. potete se, non, se avete difficoltà a trovarlo, o generarlo, potete fare copia e incolla da qua sotto. Okay? Ehm, allora, questo qua mi dà tutte le combinazioni di cibo, di food code, con tutte le porzioni relative. Allora, vediamo che il cibo, assumendo che sia in, in ordine questa tabella, 7258, ha una tabella sola, mentre il, tri, il cibo 16126 lo vediamo qua, è ripetuto due volte con due ehm, eh, portion ID diversi, il 109 e il 110 e quindi in questo caso questo cibo eh, avrà eh, un valore 2, in un certo senso di numero di porzioni. Allora noi lo possiamo fare, possiamo esplicitare questi conteggi andando a eh, raggruppare no, per codice di cibo, per food code, e contare il numero di porzioni di tra di loro. Quindi noi facciamo un group by, group by, Uh, food code, quindi food.food food code uh, e uh, ciò che estraggo sarà sicuramente il food code e anche il conteggio di quanti portion id distinti, quindi distinct portion id quindi si chiama portion.portion portion id abbiamo a disposizione quindi rifacendo questa query e quindi buttiamo via tutti gli altri dettagli abbiamo per ogni food code che viene ripetuto a questo punto riportato in modo univoco abbiamo un numero che ci indica quante porzioni distinte ci sono vedete cibi da una porzione, cibi da due porzioni, cibi da sei 1, 2, 3, 4, di nuovo 6, di nuovo 2 eccetera no? quindi c'è una certa variabilità eh, circa da 1 a 6 cioè ovviamente la maggior parte avranno 1, 2, 3, qualcuno 4 porzioni diverse mh? la ma stragrande maggioranza sono 1 quindi in, questo, in qualche modo riusciamo a filtrare quali sono questi elementi di questi elementi non ci interessano tutti ma ci interessano solamente quelli che hanno il conteggio pari alla costante che l'utente ha deciso e quindi noi possiamo aggiungere la clausola having direttamente nel database ricordate la clausola having è un filtro che avviene dopo raggruppamento. quindi mentre il where avviene calcolato dopo il join quindi faccio il join poi faccio il where nel senso che filtro il risultato del join Seleziono, quindi calcolo, seleziono le colonne e calcolo le, le funzioni aggregate eh, Tenendo conto raggruppamento, E poi su questo risultato, quindi il risultato che stiamo vedendo Faccio un ulteriore filtro, quindi una sorta di un where secondario Come se avessi una query dentro l'altra eh, E quindi dove questo valore vale 1, 2, 3 Quindi diamogli un nome As c, cioè count cnt Cnt uguale, che ne so, 2 allora, se rieseguo questa query mi darà solo i food code che hanno conteggio pari a 2 se mettessi 6 probabilmente me ne mette pochini eh, allora ce ne sono 16 cibi che sono servibili in 6 porzioni diverse in 5 porzioni diverse abbiamo 23 cibi e così via quindi con questa query passando questo come parametro abbiamo in pratica i vertici del nostro grafo Chiaramente se scelgo uno avrò un grafo più grande perché ne ho 463 cibi, quindi magari non lo sceglierò per fare debug. Eh, con 2 ne ho 285, con tre ne ho tendenzialmente a decrescere, 143 e così via. Okay? Quindi sappiamo che con 7 forse non c'è nessuno, non abbiamo visti dei 7. No, ce ne sono tre ancora. Eh? Un grafo un po' piccolino, ma eh, ancora, ancora esistente. 8 eh, immagino che non ci sia più nulla. Infatti, non c'è più nulla, quindi l'utente dovrà inserire un valore. Facciamo finta che sia 6, abbiamo un grafo piccolo con 16 vertici. Con numeri più piccoli, di, di, di molteplicità di porzioni, chiaramente avrà un grafo con più vertici. Primo suggerimento: esplorate un minimo i vostri dati e cercate di mettervi nella fase di sviluppo in condizioni tranquille. Non partiamo subito col conteggio uguale 1 che mi dà il grafo enorme e poi mi dà problemi a crearlo. E più lentezza nell'algoritmo. Vado a cercarmi dei casi semplici in cui possa anche un po' verificare a occhio che le cose stiano andando in modo corretto. Poi è ovvio che il programma deve funzionare in tutti i casi, ma una volta che l'ho fatto funzionare sul caso semplice, provo a fargli digerire un grafo più grande e vedo che cosa succede. Ok, eh, avendo questa query, in qualche modo la creazione dei vertici del grafo è già fatta. Chiaramente bisogna metterlo. Eh, metterlo in Java e renderlo chiamabile, eccetera, eccetera. Allora, per fare questo, diciamo, per chiudere il punto A, possiamo lavorare direttamente nel codice, all'interno, chiudiamo qua sotto la console perché non ci serve ancora, eh, all'interno del nostro modello. Qui nel progetto base dell'esame veniva data una classe modello vuota eh, e noi vogliamo lì dentro andarci a... Eh, caricare i vertici del grafo. Allora, chiediamoci solo un attimo per capire che oggetto ci serve dal testo, quali informazioni dobbiamo leggere dal vertice, perché noi dalla query abbiamo preso solamente l'id, ok? Ma visto che eh, sto scrivendo una query, se mi servissero altre eh, proprietà del food, le posso prendere già qua subito. Allora, l'id sicuramente, il count sicuramente, cos'altro mi può servire? Beh, allora, mi serviranno molte cose per creare gli archi. Ma queste cose sono relative soprattutto poi ai condiment. Il numero di calorie lo troviamo nella tabella condiment, non nella tabella food e neanche nella tabella portion. Eh, L'unica cosa che in realtà mi potrebbe servire sul food è il nome. Il nome perché qua in questa tendina dovrò mettere il nome. Eh, e quindi già che ci sono lo estraggo. Quindi food food code, virgola food punto name che sono tra l'altro, poverini, gli unici due attributi che dunque, cosa abbiamo qua? Eh... ah sì, ho, ho perso il count chissà perché ok che um, sono tra l'altro, gli, dicevo, gli ultimi due attributi gli unici due attributi, le uniche due colonne della tabella food ok, andiamo avanti quindi questa è la query che vogliamo fare, dove ovviamente 6 sarà il nostro parametro, il nostro punto interrogativo. Allora, per far questo dobbiamo crearci la classe Food. In questo caso siamo stati fortunati perché chi ci ha preparato il testo d'esame già nel progetto base ha inserito già i due campi food code e display name come stringa. C'è già, diamo solo un'occhiata a che cosa c'è, che cosa manca. C'è il costruttore, ci sono i getter e setter. Ci sono escode e equals che lavorano eh, sul food code, hm? che è eh, giusto perché food code è, è, corrisponde alla chiave primaria del database. Ricordiamoci una delle regole è che escode eh, e equals devono lavorare sugli stessi campi che costituiscono le chiavi primarie. Hm? Ehm, okay. Vabbè, poi c'è un toString che in questo caso visualizza solamente il nome perché ovviamente a livello di visualizzazione del codice non ci interessa molto ok quindi questa classe qua direi che ci va già bene noi dobbiamo eh, chiedere al database di poter eh, ottenere una lista di food eh, che, eh, che in qualche modo possano rappresentare i vertici del, del grafo eh, e quindi possiamo eh, crearci nel nostro modello una lista di food dove il list lo vado a prendere da java.util food lo vedo perché è nello stesso package eh, chiamiamoli cibi selezionati private ok e questa lista di cibi ovviamente me la farò calcolare dal DAO che fa l'interrogazione sulla base del, del numero di, ehm, di, di molteplicità di porzioni che mi interessa quindi entro nel DAO anche qua c'è già un food DAO andiamo a vedere cosa c'è dentro c'è una query molto banale, list all foods e list all condiments, che fa delle select asterisco, che tipicamente sono delle query, e list all portion, che sono delle query che mi permettono di eh, caricare l'intera tabella, ma magari probabilmente non ci servono. A noi servono, servirà eh, un metodo eh, da inserire nel DAO, che mi restituisce ovviamente una lista di cibo, eh, la potrò chiamare getFoods. Eh, by portion number, by portions, cioè dammi il cibi eh, che eh, sono presenti con un certo numero di porzioni e ovviamente questa qua, questa funzione, avrà come parametro il numero intero di porzioni. Questo è il, la, il metodo che vogliamo implementare. E la query da eh, eseguire è quella che abbiamo Appena realizzato qua, quindi me la prendo e me la trasporto in Eclipse, ci aggiungo un punto e virgola, sostituisco il 6 col punto interrogativo e poi metto posto i vari fine linea. Quindi, dove qua c'è un barra r, barra n, ci metto uno spazio, ricordiamo lo spazio dopo, prima del chiuso apice, altrimenti lui incolla la fine di una riga all'inizio di quella successiva e mi dà un errore di sintassi che non riesco a capire. Ok, ecco ovviamente col parametro. A questo punto eh, abbiamo il solito codice eh, relativo all'accesso al database, quindi una, otteniamo la connessione dal, dal connection pool. get connection, da questa connessione ci facciamo restituire uno statement un prepare statement dalla connection.prepare passandogli la stringa SQL che abbiamo appena creato ovviamente tutto questo lo sappiamo già lo mettiamo in un try catch quindi anche la connection la spostiamo dentro sono operazioni che abbiamo fatto decine di volte no? quindi sono sempre le stesse eh, di questo statement dobbiamo impostare il parametro quindi st.set int primo parametro col valore portions quindi in qualche modo stiamo inserendo al posto di questo punto interrogativo il parametro che mi è stato passato dalla funzione e poi eseguiamo la query. Result set result uguale statement.executeQuery. E su questo result set semplicemente andiamo a estrarre eh, tutti gli oggetti food che, ehm, che eh, troviamo. Mm? Eh, e quindi lo possiamo dunque sì, una, una, dobbiamo restituire costruire una lista di food chiamiamo result tanto per uguale new tanto per usare sempre gli stessi nomi new array list array si scrive così ok e quindi questo result viene inizializzato come lista vuota e per ogni Result.next ogni volta che c'è un nuovo risultato quindi andiamo avanti col cursore creiamo, un aggiungiamo a result.add un nuovo food eh, che costruiamo passandogli l'identificatore del cibo, quindi new food riceve due parametri che sono il food code e il display name e corrispondono ai due valori che abbiamo sulle due prime colonne della nostra query, che sono appunto foodCode e display name. Quindi il primo è un intero, quindi resultSet.getInt, eh, sì, è un intero il code, int di foodCode, food underscore code, food e il secondo parametro invece è una stringa, allora andiamo un po' a capo qui, altrimenti non capiamo più nulla, il secondo parametro è una stringa che è il display, il display name display underscore name se non sbaglio è scritto così, sì esattamente display underscore name mm? e quindi in questo modo stiamo aggiungendo nella nostra lista ehm, questo elenco di cibi mm? questo elenco di cibi lo aggiungiamo se tutto va bene alla fine del while lo possiamo restituire al chiamante quindi abbiamo finito, possiamo chiudere la connessione ricordiamoci di chiudere la connessione connection.close prima di ritornare il risultato in caso contrario vabbè, qui stampiamo lo stress e ritorniamo null così il nostro diciamo, chiamante si becca una bella null, null, null pointer exception quando cerca di usare questo risultato allora questo siamo convinti che funzioni eh, il consiglio eh, che vi do a questo punto è eh, non rimaniamo solo con la convinzione ma cerchiamo di ottenere la certezza cioè, completiamo il programma in modo da far funzionare questa parte e poi andremo ad aggiungere delle altre parti cioè non accontentiamoci mai mai di eh, scrivere tanto codice e poi testarlo tutto alla fine perché vuol dire andare alla, in cerca di guai abbiamo scritto poco codice ne aggiungeremo ancora un pochino per poterlo testare e così avremo un programma funzionante funzionante nel senso che funziona eh, e se non funziona correggiamo gli errori anche se non fa tutto, fa solamente un pezzo. E però poi aggiungeremo funzioni a un programma, una funzionalità nuova, che è un programma che già funziona e continua a funzionare. Quindi se scriviamo poi del codice nuovo e quel programma non funziona, dei problemi, sappiamo che i problemi sono nella parte nuova di codice che abbiamo scritto, non nella parte iniziale. Quindi bisogna sempre sviluppare e testare a pezzettini. Mai scrivere l'intero programma e poi dire speriamo che funzioni. Questo lo facevamo qualche volta in qualche esercitazione, ma nell'esercitazione gli, eh, gli esercizi erano già anche un pochino addomesticati, provati prima, studiati, mentre qui siamo in contesto di esame, è un testo che vediamo per la prima volta, quindi non possiamo, diciamo così, assumerci questo rischio di dire lo scrivo tutto giusto la prima volta. Eh? Nessuno può scrivere tutto giusto la prima volta. Allora, questo noi abbiamo scritto il codice nel DAO. E come, lo, come possiamo fare a testarlo? Beh, eh, o, o diciamo nel, nel nella classe test DAO aggiungiamo un test oppure a questo punto diciamo ci fidiamo un pochino di più di noi stessi e lo colleghiamo già direttamente al controller perché no? quindi possiamo già subito pensare che il modello abbia un metodo eh, che mi dà le, questo elenco di cibi quindi possiamo avere il modello mettiamo il costruttore che che in, questo, in questo momento mi sembra che non debba fare nulla non ci serve che faccia nulla però lo definisco poi ci aggiungeremo cose dentro sicuramente man mano che andremo avanti col programma ehm, e abbiamo un metodo che potremmo chiamare getFoods ehm, get che riceve come parametro ovviamente il numero di porzioni questo è un metodo che non fa altro che delegare il lavoro al DAO e salvarsi il risultato dentro Cibi. Perché salva il risultato dentro Cibi? Ma perché eh, ovviamente poi gli serve per costruire il grafo. Quindi questo elenco di Cibi serve a due scopi. Uno a popolare la tendina e due a costruire il grafo. Per ora facciamoli eh, popolare la tendina. Okay? Allora, list food di Cibi, eh, GetFoods, cosa faccio? Cosa fa questo metodo? Questo metodo poverino, lui chiama il DAO, quindi la classe si chiama foodDAO, istanziamo una classe DAO uguale new foodDAO e a questa classe DAO chiediamo di calcolarci i cibi eh, prendendoli dal metodo getFoodByPortions passando il parametro portion che abbiamo ricevuto. E poi restituiamo in questo caso al chiamante il risultato del DAO. Quindi abbiamo fatto finora semplicemente da. abbiamo incartato da wrapper intorno al DAO, eh, public devo definire che qui, e ritorna una lista di, di food, ok, e la ritorna al suo chiamante. E il chiamante del model sarà il controller, quindi possiamo andare a chiamare questo metodo dal controller. Così mi andrà a popolare anche la tendina. Allora andiamo nel controller. Eh, io mi devo agganciare al bottone, guardiamo il testo d'esame, al bottone analisi. Il bottone analisi andrà a leggere questo numero porzioni e riempirà la tendina cibo. Allora ci saranno due pezzi. Prima di tutto mi ci serve handler del bottone analisi. In questo caso l'hanno già messo do... Eh, in questo caso lo chiama du Crea Grafo se non sbaglio, è già collegato a quel bottone. Ehm. Allora, questo lo possiamo fare chiamando, però, però non creiamo ancora il grafo, ma ovviamente dovrà essere creato premendo pre pre l'utente, ma per ora possiamo chiamare già ciò che abbiamo, quindi il nostro modello. Il controller ha già il modello? Sì, verifichiamo, il modello è definito. Un metodo setModel c'è già in questo caso, quindi ringraziamo ancora una volta che ha già messo queste cose nel tema d'esame, non ce le dobbiamo scrivere noi, e dentro la classe entryPoint il modello viene creato e viene passato al controller. Quindi se lo leggiamo in una condizione in cui il controller può, eh, diciamo così, già chiamare i metodi del modello perché è già stato inizializzato e tutto. Benissimo, allora possiamo qua direttamente dire, in questo creagrafo, eh, questo qua per ora lo commentiamo perché il grafo non lo stiamo ancora davvero creando però potremmo dire eh, dammi una lista di cibi eh, cibi uguale model.getFoods e le porzioni da dove le ottengo? Beh, le porzioni le estraggo dalla tendina allora qui devo importare un po' di cose perché list lo devo prendere da java.util e food lo devo prendere dal model Portion lo devo estrarre dalla tendina, di, scusate, la tendina, dalla casella di testo che si chiama porzioni. Txt porzioni. Allora la, leggerò le porzioni sotto forma di stringa, chiamo str, lo ottengo da eh, txt porzioni, punto get value get text chiedo scusa get text che mi dà il ciò che l'utente ha scritto dentro poi prendo ciò che l'utente ha scritto e cerco di convertirlo in un numero intero quindi il, il valore intero portions sarà eh, il parsing in, sotto forma di numero intero integer.parseint della stringa posizioni str posto che ovviamente questo sia un numero intero valido quindi già che ci siamo per non dimenticarselo dopo mettiamogli un try catch e ci metto dentro tutto ehm e quindi a vedere il parsint io mi dimentico ogni volta quale eccezione genera ma c'è scritto qua number format exception quindi number format exception exception qua e nel caso in cui ci sia l'eccezione noi dovremo eh, dire al nostro utente eh, scusa ma eh, deve, essere, deve inserire un numero e quindi txt result append text e gli girò devi inserire un numero oppure dirò errore devi inserire un numero oppure barra n ricordiamoci di andare a capo oppure questo porzioni str non è un numero valido cose di questo genere e non facciamo altro in questo catch. vedete che poi dopo il metodo non ha nulla da fare eh, per essere più espliciti scriviamoci un bel return poi sappiamo che il metodo da qui in avanti non procede più Uh, facciamo un po' di indentazione ok uh, ok. se invece tutto va bene quindi riesco alla Get Foods eh, diciamo così eh, funziona eh, riesco a chiamarla perché le porzioni sono un numero intero valido e quindi non mi danno un number form exception eh, potrò eh, a questo punto riempire popolare il contenuto della tendina perché ho l'elenco dei cibi e quindi indirettamente riesco anche a vedere se questa query mi calcola il valore giusto la tendina è questa box food in questo caso ancora indicata come combo box generica noi dobbiamo dire che è una combo box che contiene invece degli oggetti di tipo food che sono poi i vertici del grafo, eh, per carità e quindi a questo punto avendo i food avendo definito la tendina col tipo di dato giusto e quindi quando chiamerà toString chiamerà il toString dell'oggetto food che è quello che ci serve semplicemente andiamo a popolarla, quindi box food, punto, uh, get items, punto, add all uh, di uh, cibi e magari già che ci siamo, visto che stiamo aggiungendo gli elementi in una tendina quando l'utente preme un bottone, attenzione che se l'utente premia il bottone 3-4 volte noi non dobbiamo ogni volta aggiungere questi elementi ma dobbiamo sostituirli rispetto a quelli che c'erano prima. Quindi questa getItems, prima di aggiungere i nuovi cibi, la devo svuotare. Quindi è sempre bene chiederci quando aggiungo qualcosa in una collection, sono sicuro che sia vuota? Ok, questo a occhio e croce dovrebbe funzionare, facciamo una prima prova, cominciamo a fare un primo run qua del main e vediamo cosa succede. allora faccio un run, inserisco il numero di porzioni, sappiamo che con 6 vengono fuori poche cose, clicco su analisi, dunque la prima eccezione, ma questa è facile perché access denied non c'è la password giusta nel database, quindi andiamo di bconnect, effettivamente non c'era la password, io su questo computer ho messo la password difficilissima da trovare, root per l'utente root, ok riproviamo, 6, analisi, vediamo il, vabbè, questo è il messaggio di icari che parte ovviamente, e poi in teoria se clicco su cibo effettivamente questa tendina si è popolata con un certo numero di voci, non tantissime, se io mettessi 2 e riclicco su analisi, riapro questa tendina, vedo che il numero di voci è decisamente superiore, ma di gran lunga essenzialmente. Um, perché ovviamente noi sappiamo che con due uh, ci sono più, sono, se non sbaglio, 250-240 ricette sono difficili da ricercare ovviamente, da trovare uh, quindi ad esempio una cosa che potremmo fare e di cui ci accorgiamo adesso ma se lo facessimo alla fine del, dell'esercizio, probabilmente non lo noteremo più eh, magari le possiamo mettere in ordine alfabetico, perché no? adesso questi saltano fuori in ordine numerico, in ordine database ma io credo più utile metterlo in ordine alfabetico a scopo di visualizzazione okay? allora per mettere in ordine alfabetico io posso ordinare la collection qua nel model, quando mi viene restituita dal DAO oppure, scusatemi ma questi dati arrivano direttamente da una query perché non li metto in ordine già direttamente nella query quindi vado a modificare in modo minimo la mia query aggiungendo anche il fatto dunque l'order by credo che vada messo qua non ricordo se va prima o dopo del group by order by eh, display name food.display name crescente ok non va bene lo devo fare dopo ok, perfetto quindi in questo caso sono ordinati per display name vedete che inizia con la C, D, G, H, O e finisce con la V quindi questa piccola differenza ho aggiunto una riga alla mia query sotto having ovviamente lo devo riportare nel codice Java quindi having non finisce più eh, aggiungo order by e magari ci aggiungo ancora una capo in questo punto qua quindi più così, preferisco averlo sulla prima riga, cioè sulla, questa è una questione estetica di come scriviamo la qui essenzialmente. Ok, proviamo a rieseguirlo. Scrivo 6, analisi, allora, questa parte Icari e nella tendina me la popola con questi elementi, perfetto. Se scrivo 2, 2 o 1, quello che sarà, Analisi e questo mi dà chiaramente una tendina molto più lunga. Perfetto, eh, scrivo ABC, lui mi dirà devi, devi inserire un numero e non si sbaglia. Se non scrivo nulla mi dice lo stesso, devi inserire un numero e così via. Se io inserisco un numero, bene, mi calcola la tendina. Se io inserisco un numero che non, non corrisponde a nulla, 8, mi svuota la tendina e quindi di fatto non riuscirò poi ad andare avanti e quindi quando premono calorie mi accorgerò che, che l'utente non ha selezionato eh, nulla nel, nella tendina e fin qua funziona, quindi no, questa prima parte di fatto siamo arrivati nello sviluppo del testo a completare il punto A e un pezzettino del punto B, cioè abbiamo fatto il tasto analisi e il menu a tendina non abbiamo fatto il grafo, i vertici del grafo, in realtà li abbiamo, non abbiamo semplicemente costruito la struttura dati grafo allora siamo arrivati a un certo punto, fine del punto A e anche un pezzettino del punto B Io eh, farei un piccolo commit, che dite, anche senza fare push eh, Anche appunto nell'esame voi lavorate direttamente su GitHub e dovete consegnare su GitHub Quindi ciò che funziona a un certo punto uno fa commit E se, non, così, se, se succede qualcosa ha comunque un punto fermo in cui tornare indietro okay? Quindi commit message eh, risolto Punto 1a è parte del 1b commit senza fare push non serve se volete anche fare push per sicurezza lo salvate anche sulle, eh, sul server va bene ma eh, l'importante è che abbiate un commit con una storia vostra locale a questo punto possiamo andare avanti quindi il, il resto del punto b e poi il punto c ovviamente sarà la costruzione del grafo vertici e poi archi costruzione dei vertici eh, li abbiamo già quindi basterà nel modello aggiungere eh, il, dunque, la struttura dati a grafo, quindi private, graph, e graph lo andiamo a prendere ovviamente da J, jgraph t, i vertici saranno dunque, ovviamente food, gli archi vediamo un po' cosa ci dice, devo creare un grafo semplice, pesato, non orientato, semplice, pesato, non orientato, e i cui vertici rappresentano i food, quindi food, il, ehm, il grafo deve essere pesato e quindi come arco dovrò usare default weighted edge come tipologia di arco. Quindi definisco questa variabile e all'interno del modello posso creare il, il mio nuovo grafo. Eh, oppure posso creare dentro la getFoods come preferite nel, nel costruttore mi sembra più corretto this.graph uguale new a questo punto che tipo di grafo eh, dobbiamo costruire un grafo semplice, adesso qui l'autocompletamento mi, mi suggerisce eh, simple directed graph oppure simple graph ma in realtà a noi un simple graph va bene eh, perché è un grafo non orientato, il problema è che non è pesato, eh, quindi andiamo magari a vederci la documentazione dell'interfaccia graph, no, allora dove è andata? Là. Andiamo nel sito web corrispondente, questo scusate non è stato installato bene, allora andiamo direttamente su jgrapht potremmo andare a prendere le slide, ecco potete anche tenerle comode no, che vi dove ci riassume i tipi di uh, user guide dove era quella tabella là, eccolo qua a noi serve un grafo che sia Uh, abbiamo detto um, non orientato andiamo a rileggere per sicurezza non orientato pesato e semplice quindi undirected pesato sì e quindi siamo in questa casistica qua undirected pesato semplice quindi niente self loop niente archi multipli questo qua simple weighted graph potevamo arrivarci perché non è un simple graph ma un simple weighted graph ma eh, ci, ci costa poco, Simple Weighted Graph, eh, in cui dovrò eh, default Weighted Edge.class. Nel costruttore devo ricordarmi di dare in riferimento alla classe del tipo di oggetto di cui voglio costruire gli archi, con cui voglio costruire gli archi. Allora, a questo punto, nel mio metodo getFoods, eh, dopo aver eh, diciamo così, ottenuto dal database i, ehm, gli archi, posso pensare di popolare il mio grafo. E quindi, popolare il grafo significa aggiungere i vertici e aggiungere gli archi. Eh, questo lo devo fare, diceva il testo, alla pressione del tasto eh, analisi. Quindi, lo devo farlo subito. Qua, dentro questo metodo getFools. Allora, aggiungo i vertici. E poi i vertici. E poi aggiungo gli archi al grafo. Quindi aggiungere i vertici significa eh, semplicemente graphs punto .add all vertices, ormai lo conosciamo aggiungiamo al dis.graph i cibi che abbiamo appena calcolato e questo è facile, li avevamo già lì aggiungere gli archi è un pochino più complesso allora andiamo a rileggere bene che cosa significa aggiungere gli archi perché qui dovremo sicuramente tornare al database per acquisire ulteriore informazione allora, torniamo al testo che ci dice. Gli archi rappresentano questa cosa strana, che sono le calorie congiunte. Innanzitutto mi devo chiedere, due cibi hanno almeno un ingrediente in comune, sì o no? Allora, devo capire, dati due cibi, se hanno degli ingredienti in comune. Se ce l'hanno, dovrò fare un conto con le calorie. Allora, prima cerchiamo di capire cosa vuol dire che due cibi abbiano un ingrediente in comune. Vado a vedere il mio database, quindi immaginiamo di avere un cibo che attraverso questa tabella food condiment... Eh, mi dà un certo insieme di condimenti vedete che c'è una relazione 1-molti un determinato food può avere molti condimenti ovviamente ciascun food condiment mi punta a un singolo condiment che ha quel, un determinato condiment code quindi io ho due food diversi e mi devo chiedere se questi due food diversi hanno in comune almeno un condiment code tra i vari food condiment che sono collegati ad essi quindi dovrò fare una join eh, che si chiede dati due food code food code 1 e food code 2 esiste, esistono due food condiment il primo dei quali abbia food code 1 il secondo dei quali abbia food code 2 ma entrambi abbiano, entrambi abbiano condiment code uguale eh? allora in questo caso mi trovo i cibi che hanno dei condimenti in comune allora cominciamo a trovarci questi okay? non ci serve in realtà tenere in join anche la tabella food ma solamente la tabella food condiment perché l'unico dato importante del food è il code in questo caso il display name non ce ne frega niente ce l'abbiamo nella nostra tabella nella nostra lista ma ai fini di questa query non mi serve quindi la tabella food posso anche non guardarla mi serve solamente food code ma food code ce l'ho già qua dentro condiment quindi mi semplifica un po' di più la query. Allora, apriamo una query nuova in cui dicevamo io devo prendere food condiment, due food condiment diversi e confrontarli. Quindi select, poi vediamo che cosa, mettiamo un asterisco from food condiment 1, as, diamogli un nome, food condiment 1, e poi in join con food condiment 2. Quindi Food Condiment rinominato come Food Condiment 2. In cui eh, la condizione importante è che questi due Food Condiment, FC1 e FC2, abbiano lo stesso Condiment ID, quindi WHERE. Quindi stiamo parlando dello stesso condimento, dello stesso ingrediente, quindi fc code sia uguale a fc 2condiment code. magari vogliamo anche che non siano lo stesso cibo preso due volte quindi escludiamo di prendere in coppia un elemento con se stesso quindi fc1.id sia diverso da fc2.id e questo mi dà proviamo a farlo girare tante coppie Vedete che questo code 51208 ha un condiment code 81101 e quest'altro food code 26303 ha lo stesso condiment code 8101 81, quindi possiamo dire che 51208 e 81101 hanno almeno un condimento in comune. Scusate, 51208 e 26303 sono due food diversi. Hanno almeno un condimento in comune. Um, noi eh, probabilmente vogliamo eh... vabbè, questo lo, lo vediamo dopo no? Beh, eh, a noi interessa per creare un arco interessano due food in particolare un food e l'altro food e quindi dovremo filtrare questa tabella imponendo il primo food code e il secondo food code hm? però dipende ovviamente poi che, quale strategia usiamo per creare il grafo eh, proviamo a restringere l'attenzione a questi due signori qua ok? quindi proviamo a mettere where, uh, scusate, and, perché vado già scritto, quindi aggiungo condizioni, fc1.foodcode, uguale, permettetemi di mettere questo numero qua, 51 208 000, che non ho idea di che cosa sia, 51 208 000, and fc2.foodcode, uguale 26 303 160 allora se rieseguo questa query avrò solamente più in questo caso due righe che mi dicono che guarda caso questi due food che ho preso a caso quindi non so che cosa siano hanno due condimenti in comune hanno due ingredienti in comune l'81 101 000 e l'81 102 020 anche qui non so che cosa siano Uh, questi sono due ingredienti in comune se ne fosse anche uno solo mi basterebbe per decidere di mettere un arco se non ce ne fosse nessuno sì, quindi se questa query desse zero risultati vuol dire che l'arco non ce lo devo mettere ok adesso uh, l'arco lo metto ma che peso ci metto a questo arco allora il testo mi dice se riesco a trovare dove il testo mi dice uh, creami un arco il cui peso dell'arco sarà il valore medio del campo condiment calories di tutti gli ingredienti in comune. Quindi gli ingredienti in comune sono questi due qua. Condiment code 00020. 020. No? Vedo questa colonna, ma potete anche guardare quest'ultima, tanto sono le stesse, no? le abbiamo imposte con questa condizione di join. E quindi voglio sapere, dato questo condiment code, quanto vale il suo campo condiment calories. Condiment calories è qua, da qualche parte, nella tabella condiment. Eccolo qua, il penultimo, là in fondo. Quindi devo riuscire a estrarre il valore condiment calories corrispondente a questo condiment code. Questo vuol dire che alla mia query dovrò aggiungere ancora un'altra tabella nella mia condizione di join. From anche, abbiamo detto, aggiungiamo la tabella condiment. Ovviamente questa tabella la aggiungo, ovviamente, aggiungendo anche la condizione di join, che è il condiment che mi interessa, è quello corrispondente al condiment code di fc1 o di fc2 fa lo stesso, se sono uguali quindi aggiungiamo come condizione il fatto che condiment punto condiment, punto condiment code sia uguale a fc1 punto code e questo aggancio alla tabella condiment mi permette di aggiungere vabbè, eh, qui l'asterisco, ho detto non lo metto più perché altrimenti la tabella condiment ha cioè, 20.000 colonne, no? E quindi andiamo a selezionare esattamente cosa ci serve. Ci serve fc1.foodcode fc2.foodcode, poi possiamo mettere fc1 uguale o 2 punto e poi condiment punto calories che è là in fondo, abbiamo visto condiment calories. E proviamo ad eseguirlo. Allora, questo mi dice, allora, da questi due food code, questo e questo, vedete che sono uguali, eh, con un, che avranno due condiment code diversi e ci avranno queste due calorie diverse. A me interessa il valore medio di quei due numeri lì. A me interessa il valore medio di questi due numeri. Ok? Allora, il valore medio di questi numeri lo posso far calcolare anche al database, direttamente. Uh, quindi io qua potrei immaginare un tipo di query no? che dati due food mi calcola il valore medio. Uh, facendo come? Beh, facendo semplicemente una, una media, quindi questo condiment calories non ottengo l'elenco di valori, ma, ma chiedo al database di calcolarmi la media, average. Vado a capo per maggior leggibilità qua. Ok? Mi faccio calcolare le calorie medie ovviamente, visto che sto usando un operatore aggregato, devo raggruppare i miei dati. E quindi mi serve un group by eh, per la coppia food code fc 2foodcode cioè per la, da, una data coppia di food code fammi la media e in questo dovrò però purtroppo cancellare condiment code perché se faccio la media raggruppata per food i condimenti sono diversi i codici condimenti sono diversi e quindi quando collasso raggruppando per food code uguali le colonne che variano eh, devono essere cancellate ricordate la regola d'oro che dice che ogni volta che io ho un operatore di aggregazione o un operatore di raggruppamento o uno o l'altro che devono essere sempre insieme vanno sempre di pari passo sono due pezzi della stessa dello stesso costrutto, eh, le chiavi, le, le colonne della select devono essere solo di due tipi, esclusivamente di due tipi, raggruppate, quindi food code è tra le condizioni di raggruppamento, quindi ci può stare nella select, food code 2 ci può stare perché è nelle condizioni di aggruppamento, quindi raggruppate, oppure aggregate, cioè oppure... Condiment code ci può stare perché è aggregato, cioè è sotto una funzione di aggregazione. Le funzioni di aggregazione sono somma, media, massimo, minimo e count. Poi ce ne sono altre, ma queste sono le 5 principali. Ok? Condiment code che non, non, non fa parte del raggruppamento, perché se lo raggruppassi anche per condiment code terrei queste due righe separate, io invece le voglio unire perché voglio fare la media di queste righe. Eh, e, non ha, e non, ha, non ha senso fare una somma, una media, eccetera semplicemente lo devo togliere mm? lo, altrimenti non avrebbe senso il database non saprebbe che valore metterli metterebbe il primo ma non avrebbe nessun significato ok, tolto questo abbiamo ciò che ci serve abbiamo una query che dati due food code 1 e 1 2 mi tira fuori esattamente il valore medio che è il peso dell'arco se io cambiassi food code metto un altro numero molto probabilmente non mi dice più nulla perché l'arco non ci deve essere perché non ci sono ingredienti comuni eccetera eccetera quindi questo mi permette di creare il grafo facendo tante query una per ogni arco ma se io eh, dimentico o perlomeno cancello queste due righe quindi mi sono duplicato la query e cancello queste due righe e quindi non mi vincolo più rispetto al, al food code di partenza e di arrivo, vado un po' a cancellare, e rieseguo questa query, vabbè questa query mi darà tutte a questo punto le coppie di vertici, tutte le coppie di food, e per ciascuna di questa ha fatto il lavoro di prima, quindi ha calcolato la media dei, eh, della, delle calorie. Quindi in realtà questa query, che ha in questo, in questo momento 26.000 righe, che sono un po' tante, ma perché qui ci sono tutti i vertici, non solamente quelli che ci interessano, eh, perché nel nostro grafo ricordiamoci che non ci sono tutti i cibi, ci sono solamente un sottoinsieme di cibi, ma in ogni caso questo mi darà per ogni coppia di cibi, qualunque coppia di cibi, esattamente già il peso dell'arco. Quindi sta a noi decidere se eseguire questa prima query passandogli ogni volta il, il vertice di partenza e il vertice di arrivo, oppure eseguire una volta per tutte quest'altra query, che cioè, ci ha messo comunque eh, meno di un decimo di secondo, eh, sì, è questa qua, ci ha messo meno di un decimo di secondo, eh, la prima ci aveva messo, guardate qua, meno di un millesimo di secondo, questa ci ha messo meno di un decimo, ma la ese eseguo una volta sola, e a questo punto avrò già tutta la tabella, con tutti i possibili archi attenzione, tutti i possibili archi di tutti i possibili cibi con molteplicità anche diverse quindi noi non noi dobbiamo mettere tutti questi archi dovremmo mettere solamente quelli che corrispondono ai eh, food code che abbiamo nel grafo eh? non li abbiamo tutti noi nel grafo ehm, sta, sta a noi eh? essenzialmente scegliere queste due alternative se vogliamo possiamo prendere la più semplice la prima, no? Dal punto di vista del, del, della scrittura del codice. Se poi ci accorgessimo che è troppo lenta, magari prendiamo la seconda, la seconda dobbiamo costruirci una struttura dati di appoggio, una lista che contiene tre campi. L'abbiamo già fatto più volte no? questa eh, operazione. Ma se, eh, per diciamo così, la minore quantità di codice la scriviamo forse prendendo questo approccio, forse è meno efficiente, ma eh, non importa, nel senso che noi sappiamo, abbiamo comunque visto quanto vengono gra, grandi questi grafi. E nel caso peggiore viene grande 200, archi, 200 vertici i 220 sono 40.000 query 40.000 query da un millisecondo l'una ci stanno, ecco, sono 30-40 secondi, quindi sappiamo che non sforeremo ore, questi calcolini qua in mente, proviamo a farli quindi sappiamo già che possiamo scegliere le varie, le varie alternative allora, aggiungere gli archi quindi potremmo prendere il metodo Becero, quello che abbiamo chiamato metodo numero 1 no? quello più semplice e quindi avere il doppio ciclo for food f1, dis.cb for, food, tutte le copie di vertici, f2, dis.cb allora, se i cibi sono diversi, if, not, f1, equals, f2, Se i cibi sono diversi, ehm, allora vado a calcolarmi il, il peso dell'arco. Eh, diciamo che il grafo è eh, non orientato, quindi non mi servono tutte le coppie possibili e immaginabili, mi servono solamente metà delle coppie, quindi possiamo aggiungere anche la condizione che f1.getCode sia minore, visto che è un intero, di f2.getFoodCode così dimezziamo il numero di query da fare, perché non mi serve fare la query tra il FUD 1000 e il FUD 2000, e poi di nuovo tra il 2000 e il 1000, no? le faccio una volta sola. Ma quindi sparigliamo la simmetria, la simmetria grazie al fatto che il grafo stesso ha, ricostituisce la simmetria grazie al fatto che gli archi sono non orientati. Eh, a questo punto dobbiamo semplicemente eh, costruire, eh, diciamo, ottenere, il, il valore del peso dell'arco quindi double peso chiedendolo al DAO peso arco lo come lo chiamava il testo così usiamo qualche cosa che perché il DAO non sa che cos'è un arco ovviamente lo chiamiamo calorie congiunte calorie congiunte del vertice F1 F2 due food e quindi sarà il DAO a dirmi, ecco ovviamente questo metodo non esiste ancora, lo scriviamo tra un attimo, a dirmi qual è eh, questo valore. Se c'è, quindi io ho messo double con la D maiuscola l'oggetto double, perché io posso immaginare che questo metodo congiunte o mi restituisce un numero reale, un double, o mi restituisce null. Null vuol dire non, non mettere il grafo, non mettere l'arco, scusate, perché quei due vertici non hanno eh, condimenti in comune, non hanno ingredienti in comune. Quindi if peso a questo punto è diverso da null. Quindi se ce l'hanno, almeno un ingrediente comune, allora creerò un nuovo arco, quindi dis.grafo, eh no, lo faccio con graphs, graphs.add edge, aggiungo in questo dis.grafo un vertice che abbia il vertice di partenza f1, il vertice di arrivo f2 e il peso peso. Fatto, questo è il nostro il nostro eh, grafo poi a questo punto il metodo dopo aver finito di creare il grafo eh, ritornerà a dis.cibi che il controller userà per popolare la tendina ma a questo punto sono qui squigli. Eh, proviamo magari per debug mettere qui dentro una stampa del grafo per vedere cosa salta fuori di dis.grafo eh, e proviamo a chiamare questo questo metodo, ovviamente bisognerà prima scriverci il metodo del DAO prima di poterlo testare, quindi abbiamo fatto tante parole ma in realtà abbiamo lavorato con le, con le, con le query ma di Java non abbiamo ancora scritto molto allora facciamoci creare il metodo calorie congiunte dentro il DAO che eh, di fatto il lavoro che farà sarà quello di eseguire la query che abbiamo visto prima che è Qua, la viene salvata qui, la prendo tutta tale quale, la incollo qui. Faccio, allora, metto a posto la sintassi Java. Quindi, questi a capo li trasformo in spazi, questi lo trasformo in spazi, questo lo trasformo in punto interrogativo perché il primo parametro, spazio questo lo trasformo in punto interrogativo spazio e poi qua mi posso fermare perché dopo c'è semplicemente un punto di virgola a capo quindi me lo posso riprendere qua questa è la query che voglio fare che devo fare e per farla beh ovviamente avrò la solita trafila del JDBC quindi creerò connection posso anche prenderla da un'altra un funzione e modificarla eh? con uguale dbconnect.getConnection poi creiamo lo statement prepare statement st uguale connection.con.prepar statement sql parametro ci faccio il try catch intorno ci metto la connessione dentro il try catch Imposto i parametri della query, quindi st.setInt, sono dei numeri interi, i food code, quindi f1 è l'oggetto, punto get food code, mi dà il codice, il valore intero corrispondente al numero di codice del cibo, e il secondo, quindi sempre un intero, parametro numero 2, il secondo punto interrogativo sarà impostato con f2.get food code. ecco qua. Quindi abbiamo messo al posto del primo punto interrogativo il codice di F1 e al posto del secondo punto interrogativo il codice numerico del cibo F2. A questo punto possiamo eseguire la query, result set result uguale eh, st.executeQuery. A questo punto può succedere che il result set contenga una riga oppure contenga zero righe per come ha fatto può contenere una riga oppure zero righe eh, magari se continua una riga chiamiamola in un certo modo as eh, calories cal eh, perché così è più facile da riprendere perché altrimenti questa colonna si chiama avg condiment eccetera eccetera diventa scomoda eh, quindi la rinomino come cal è, è esattamente uguale a prima ma la terza colonna si chiama cal ok allora, e quindi a questo punto è l'unico dato che mi serve, quindi vado a vedere, eh, mi, mi posiziono sulla prima riga, attenzione, non, son, non sono ancora sicuro che esista la prima riga, quindi eh, se chiamo il metodo first, il metodo first ritorna vero se si è posizionato il cursore JDBC su una riga valida, falso se invece non ci sono linee, righe valide, cioè il reset è vuoto. Quindi io posso chiamare direttamente result.first e vedo se è vero, se result.first è vero, allora il risultato che mi serve è, ehm, è il, la colonna cal di questa query. Quindi mettiamo il risultato che ci serve, double calories, uguale null, inizializziamolo a null, se poi per caso c'è una riga nel database, allora la restituisco allora restituisco quel valore quindi calories uguale result resultset.getDouble della colonna cal. Altrimenti niente, altrimenti vorrà dire altrimenti rimane null, altrimenti rimane null. E quindi a questo punto ho finito, devo semplicemente chiudere la connessione Close connection.close e return calories e connection.close che ci rompe le scatole perché altrimenti avrei potuto fare direttamente qua un return return result.double però avrei, sarebbe rimasta la connessione aperta e fare un connection.close qua dentro mi sembrava brutto perché l'avrei anche dovuto farne un altro nel caso else quindi in qualche modo purtroppo Dobbiamo ritornare un valore, dobbiamo chiudere una connessione, non sappiamo mai quale dei due fare prima. E quindi ci obbliga a scrivere una riga o due in più. Allora, se tutto questo funziona, in teoria noi, eh, dunque, c'è, calorie congiunte, ah sì, perché poi ci sono dei casi in cui non, avevo, non stavamo ritornando nulla, ok, era rosso per quello con lo stesso main di prima dovremmo riuscire a questo punto a vedere anche la creazione del grafo vediamo un attimo, rimettiamo 6 perché sappiamo che è un numero tranquillo clicco analisi, eh, ovviamente mi ha popolato questo ma mi ha anche costruito il grafo qui abbiamo messo una print line del grafo con i eh, vertici e poi a un certo punto ci sono gli archi, eccoli qua questi archi che non sappiamo quanti sono magari lo possiamo stampare che forse è più interessante che noi l'arco e poi vedremo, vedremo poi anche i pesi magari conviene andare anche ad analizzare se i pesi ci sono se non sono tutti uguali a zero o cose di questo genere nel caso di, di dovessimo fare del debug quindi a questo punto abbiamo completato anche il punto C, il punto B e C. E abbiamo no, testato così a vista, non abbiamo solo controllato i pesi. No? Ah, eh, facciamo una verifica di, di prestazioni, vediamo se con l'1 ci mette troppo tempo oppure no. Se scelgo una porzione, quanto tempo ci mette? 2, 3, 4, 5, siamo circa 10 secondi il nostro conto fatto a spanne ci diceva che ci dovrebbe mettere circa 30 secondi 30-40 secondi eh? adesso forse ci siamo lanciati un po' troppo dove da 6 volevamo lavorare con 3, con 2, con 1 eh? per, per vedere se, eh, se è ancora accettabile perché se non fosse accettabile prima di dire che questa è la sua eccola è finito eh? ha, ha completato quindi tempo di una chiacchierata tempo di un minuto ce la fa ovvio che quando stiamo debuggando, aspettare ogni volta un minuto un minuto e mezzo è troppo e quindi magari servirebbero soluzioni più efficaci ma le soluzioni più veloci ce l'abbiamo basta mettere 6 o 5 o 4 quindi in qualche modo è ancora accettabile non è la soluzione più efficiente ma se è quella con cui vi trovate meglio va benissimo ok eh, se no useremo l'altro metodo useremo l'altra query che abbiamo comunque visto insieme che questa anzi è più corta come query e mi dà direttamente queste triplette e poi Creeremo un ciclo che analizza uno per uno queste triplette, controlla se i due vertici ci sono nel grafo o nella lista di cibi, quindi devo fare un attimo di ricerca all'interno della lista, e se c'è tutto, allora va ad aggiungere l'arco. Un pochino più complicato come codice, è molto più efficiente invece come tempo di esecuzione. Sta a noi decidere. Ma in ogni caso, eh, sono, rientriamo in tempi accettabili. E quindi qua io farei un altro piccolo commit, in cui dico che ho semplicemente aggiunto questi due e ho completato punti 1 b e 1C non mi rimane che fare il punto 1D ma a questo punto dovrebbe essere più facile e mi dice, andiamo a prendere il testo chiudiamo, scusate, un po' di istanze di questo programma che avevamo aperto per sbaglio alla pressione del tasto calorie si visualizza l'elenco dei 5 cibi a 20 le calorie congiunte massime tra quelli adiacenti al cibo selezionato nella tendina del punto B che frase contorta con dice io eh, nella tendina ho scelto un cibo questo cibo avrà degli archi che lo portano a dei vertici adiacenti adesso adiacenti lui dice guarda a prendere questi adiacenti e stampameli non stamparmeli tutti stampameli solamente i 5 che hanno le calorie massime cioè il peso dell'arco massimo quindi dovrò prendere le adiacenti, mettere in ordine per peso e stampare i 5 che hanno peso più alto. Se ne ho 5, se ne ho meno di 5, stamperò quelli che ho. Deve essere visualizzato il nome del cibo e il numero di calorie congiunte, cioè il peso dell'arco. Il nome del vertice e il peso dell'arco. Eh, quindi per far questo, e questo deve essere fatto quando l'utente preme il tasto calorie, quindi l'utente sceglie un nome da tandina e poi preme il tasto calorie per far questo non mi serve più il database, ho già tutto ciò che mi serve nel grafo e quindi mi servirà un altro metodo che mi restituisce l'elenco degli, degli adiacenti ordinati per peso quindi abbiamo un, un metodo che mi restituirà l'elenco eh, dei 5 cibi di 20 calorie massime quindi eh, elenco Cibi connessi a un determinato food, F, di partenza, che è quello che ha selezionato l'utente nella tendina. Elenco cibi connessi, cosa restituisce? Restituirà una lista di che cosa? Beh, Non una lista di food, non mi basta. Perché io non voglio solamente avere l'elenco dei cibi, ma perché devo anche stampare il peso. Quindi una lista di un oggetto che contenga un food e un peso. E vabbè, crea una classe stupida che chiamo food and weight, food and calories. Ok, food calories, che conterrà dentro, al suo interno, un oggetto food e un numero... Uh, reale che sono le calorie e eh, vabbè quindi avrò um, private food food private double calories questo oggetto è fondamentale che io possa metterlo in ordine per calorie decrescenti quindi ci metterò un comparatore che eh, lo mette in ordine per calorie non ho bisogno di, fare, di ricercarlo, di mettere in hash table, quindi non mi servono equals o hash code. Quindi questo qua gli faccio implementare l'interfaccia comparable di food calories. Allora, a questo punto, in questo oggetto facciamo aggiungere il costruttore, il constructor using fields, facciamo aggiungere getter e sector, getters and setters, sia di calorie che di food, male non fanno, è un oggetto semplice questo, e poi gli facciamo creare il metodo compareTo eh, che dovrà eh, ritornare il confronto tra eh, this.calories eh, compareTo other.calories il tutto ci metto attenzione che questo mi eh, sarebbe un comparatore che mi mette gli oggetti in ordine crescente di calorie visto che io li voglio in ordine decrescente di calorie ci metto un bel meno davanti attenzione almeno eh, attenzione l'avevamo già visto in una delle situazioni a non fare return this.calories meno other.calories la sottrazione molto spesso, il compertura è una sottrazione, del più grande il meno il più piccolo. Eh, il problema è che questi calories sono dei numeri reali, dei double. E se faccio sottrazione tra due double, eh, posso ottenere un numero che è compreso tra meno 1 e più 1. Un numero piccolo, 0,2. Questo 0,2 mi dice che il primo è più grande del secondo, se 0,2 è positivo. Ma poi quando converto in un int per restituire il valore, il risultato, visto che il risultato deve essere un int, questo 0,2 diventa 0 e allora due numeri che differiscono per meno di un'unità vengono confusi come se fossero identici e quindi l'ordinamento va totalmente a pallino quindi facciamo attenzione quando abbiamo dei double usiamo compare two. io non a caso ho messo un double oggetto con la D maiuscola così lui sa come fare al metodo compare two, e ci pensa lui ok allora abbiamo questo, attenzione almeno che si perde non nel codice ma eh, facciamo così, meno aperta tonna, forse un pochino più visibile hm? perché poi quando andremo a rileggerlo mettiamolo anche come commento hm? eh, ordina inverso decrescente Ok? Eh, fatto questo possiamo costruirci nel nostro model, torniamo su al model a questo punto non è la lista del cibo di food ma è food calories abbiamo detto, ci serve questo, questa lista di oggetti food calories eh, che possiamo ottenere facilmente andando a interrogare il nostro grafo. Allora, eh, prima di tutto creiamoci la lista, list di food calories, Calories and result uguale new array list. Vabbè. Vuota, poi prendo il cibo di partenza e vado a considerare tutti gli archi adesso collegati. Ok? Quindi il mio grafo eh, mi dà ad esempio l'elenco di tutti i neighbor list of. Neighbor list of, l'abbiamo già incontrato parecchie volte, dato un vertice, mi restituisce la lista di vertici che sono i vicini di quello specificato. Quindi io posso avere la lista di, di food vicini, che siano i vicini, secondo il grafo dis.graph, del vertice F di questo F qui. Quindi io ho l'F che è al centro e ho i vicini che sono intorno a lui. Per ogni vicino aggiungo un valore nell'array list. Okay? Allora, per ogni vicino aggiungo un valore nell'array list. For, uh, food, uh, F2, o V, chiamiamolo V, due punti vicini perché è un vicino. Qui avrò l'arco che va da F a V e ha un certo peso quindi anche qua andiamo a prendere il peso get edge get no devo prenderlo dal, dal, dal grafo get edge weight eccolo qua get edge weight mi serve il peso di un arco quale è arco è l'arco che collega v a F, F a V quindi di nuovo dis.graph, get edge da un, un, tra un vertice di partenza e un vertice d'arrivo qua da F e V quindi stiamo facendo un giro stiamo dicendo da F che è il food centrale a V che è uno dei vicini c'è un arco? beh sì certo che c'è perché è uno dei vicini allora dato quest'arco che è un edge fammi dare il peso di quest'arco eh, purtroppo il edge, la, la classe edge sappiamo che non ha un metodo get weight e devo chiedere al grafo di farmi dire il peso di un arco che esso contiene questo qui che cos'è? è il peso double peso di quel vicino e a questo punto potrò semplicemente aggiungere il mio result eh, sono le calorie il peso sono le calorie aggiungiamo un nuovo eh, food calories in cui l'oggetto food è il vicino V, e le calorie sono queste calorie qua che abbiamo appena calcolato quindi per ciascun vicino creo un oggettino che contiene il riferimento al vicino e il numero di calorie e lo metto in una lista. Quando ho finito di mettere una lista, eh, ordino la lista, result.sort, sort cosa vuole? Eh... Vuole un compare, ah no, devo usare collection.sort perché non ho un comparetto da passare sort di eh, semplicemente result collections well. punto sort di result punto e virgola e quindi mi ordina il metodo sort statico senza, con un parametro solo il parametro è una collection, una lista e me la confronta secondo l'ordinamento naturale che è quello del comparettore che abbiamo definito prima dovremmo essere alla fine perché questo risultato lo possiamo restituire e questo risultato ci penserà il controller a visualizzarlo quindi torniamo al controller a questo punto food controller alla pressione del tasto analisi calorie do calorie possiamo scrivere a questo punto possiamo Uh, ottenere la lista di food calories uh, lista uguale model punto get uh, elenco cibi connessi questo qua partendo da un certo cibo un certo food f qual è il food? quello che l'utente ha selezionato nella tendina allora andiamo a cercare di capire che cosa ha selezionato l'utente nella tendina foodf sarà la box food.getValue cioè dimmi qual è il valore attualmente selezionato che è sicuramente uno dei cibi che ci abbiamo messo oppure non è niente se l'utente non ha selezionato nulla quindi devo controllare se innanzitutto se f fosse uguale a null allora devo dire caro mio utente c'è un problema, quindi txt result append text, errore, devi selezionare un cibo, barra n, e basta, non ho altro da fare, hai fatto un errore e non riesco ad andare avanti, altrimenti posso, a questo punto questo f sarà sicuramente un valore preso dalla tendina, perché non è null, posso chiamare l'elenco cibi connessi, mi darà una lista, e stamperò i valori di questa lista um, i valori di questa lista li stampo ne eh, stampo i primi 5 ok? quindi partirò da i uguale a 0 e andrò avanti finché i è minore di 5 e anche però i è minore della lunghezza della lista perché se la lista è più corta eh, lista.length o size scusate size, non length, si chiama in java i++ int i perché se per caso la lista ha solamente tre elementi non ne potrò stampare 5. allora se ne ho tre allora avrò txt result o result punto append text aggiungerò una riga string.format e ci metterò dentro eh, il cibo per 100s e a fianco il 100f il numero reale che corrisponde al numero di calorie e il cibo lo prendo da dove lo prenderò da lì lista.get di questo è un food punto get food questo è un oggetto food calories quindi dal food calories estraggo il food e poi dal food estraggo il display name questa è la prima informazione che stampo dell'iesimo elemento nella lista fammi vedere il display name e poi virgola uh, Stamperò ancora lista.get di getCalories, che a questo punto è semplicemente un numero reale. Quindi estraggo il nome del cibo e le calorie e li stampo a fianco. Vediamo un po' cosa e dovrebbero già saltare fuori ordinate in modo decrescente e non più di 5, perché così avevamo, eh, diciamo così, non più di 5, l'abbiamo bloccato qui, ma non ovviamente più del numero massimo. E ordinate in modo decrescente perché abbiamo ordinati nel model. Vediamo se ciò è vero, allora qui mettiamo il solito 6, analisi, torniamo qua, eh, calorie non, non, non la fa perché devo selezionare un cibo, allora prendo il primo, clicco su calorie e non mi scrive nulla, che non mi piace molto, può darsi che non ci siano... Che quel vertice fosse isolato, non avesse nessun altro ingrediente, con, con, ehm, con non nessun altro cibo con calorie comuni. Eh, questo mi fa vedere eh, 4 diversi, ma hanno lo stesso numero di calorie. Vediamo se ne troviamo uno. eccole qua: 19,5. Eh, ovviamente, questo grafo è abbastanza sparso. Quello con calorie 6 con cibi, 6. Quindi fatichiamo a trovare. Quindi molti di questi vertici tendono a essere isolati. Proviamo a prendere un grafo un pochino più grande, magari quello da 4. E quindi vediamo un po', siamo un po' sfortunati. Ok, direi che c'è qualcosa che forse non funziona perché il peso, ah no no cambia, no, vedevo sempre il peso uguale, abbiamo visto già nelle query che questi pesi, questi pesi medi sono sempre molto simili e allora temevo già che l'ordinamento non funzionasse oppure la stazione dei pesi non funzionasse però vedo in questo caso ad esempio che c'è un 38,6, 38,6, 35,3, 35,3, 35,3 quindi sono 5, non sono più di 5 e sono elencati in ordine decrescente di peso eh, quindi, ovviamente, la banana è un ingrediente di base, quindi non può avere altri ingredienti comuni, eh, e quindi, ovviamente, non tutti. Se andiamo su grafi più piccoli, cioè su grafi più grandi, può essere che troviamo, mm, bisogna essere un po' fortunati a trovare dei cibi io lo sto prendendo un po' a caso, quindi magari ragionandoci si riesce a trovare qualcosa in più, eccolo qua, 71, 71, 71, 47, 47, quindi effettivamente calcola dei valori eh, sensati. Adesso forse non so se nel video si vede, bene, si vede bene i numeri piccoli dati dal font di JavaFX, ma ehm, in ogni caso il codice ce l'abbiamo, lo possiamo far girare. Quindi questo in pratica... Eh, completa il punto 1 mi sono solo accorto di un, di un errore nel, nel provare il programma che abbiamo fatto nel model eh, l'errore essenzialmente è questo io già non ero sicuro di creare il grafo qua nel costruttore del model ciò che sta succedendo è che tutte le volte che noi ch clicchiamo il bottone eh, di analisi chiamiamo di, di nuovo la get food la GetFood crea il grafo ma semplicemente non è che crea un grafo nuovo, qui aggiunge i vertici al grafo che esiste già quindi in realtà stiamo sovrapponendo dei, dei vertici nuovi e degli archi nuovi sul grafo precedente cosa che ovviamente è sbagliata quindi la cosa più corretta da fare in questo caso è spostare la creazione del grafo qua dentro quindi crea un grafo nuovo pulito e così siamo sicuri che non, quando eseguiamo più volte la stessa operazione non ci capiterà che per sbaglio andiamo a pescare i vertici vecchi. Eh, ok, allora a questo punto ho fatto una modifica, quindi è sempre opportuno andare a riverificare tutto, che continui a funzionare. No, questo già sappiamo che non fa niente. Ok. In questo caso ha dei valori e sono sensati. Ok. Con questo quindi diciamo, eh, anche voi non fate l'errore di pensare di aver finito, poi modificare ancora una riga e poi consegnarlo senza aver provato di nuovo, perché magari quella riga che avete modificato crea un errore anche stupido, un punto di virgola che manca, un puntatore nullo e vi inficcia poi diciamo così, la consegna dell'esame quindi modificate qualcosa, subito dopo lo riproviamo dopo aver provato e convincendoci che funziona facciamo l'ultimo commit e in questo punto lo chiamiamo qui abbiamo aggiunto la classe anche foodcalories eh, aggiungiamo anche la classe, il, il, un ultimo commit con messaggio terminato, completato punto 1 E quindi abbiamo finito il punto 1 dell'esercizio. Eh, se io guardo l'orologio la durata del video, eh, adesso siamo circa un'ora e 33. Eh, ovviamente eh, ho fatto l'esercizio chiacchierando, spiegando, ragionandoci, eccetera. Se avessimo lavorato, diciamo così, testa bassa sull'esercizio, ci avremmo messo parecchio meno di un'ora, in un certo senso, no? Come vedete le difficoltà... C'erano, devo prendere l'oggetto, crearlo, ordinarlo, scegliere la query, eccetera. Il calcolo dei pesi degli archi non era banale, eh, però eh, il punto 1 ci stavamo abbondantemente dentro l'ora se non avessimo perso tempo a chiacchierare insieme. Eh, il punto 2 vedremo che invece sarà eh, più veloce perché partiremo già da un'impalcatura che è già completamente, diciamo così, risolta. Eh, io però per, per, anche per avere maggiore ordine, per non avere diciamo così, dei video di dimensioni esagerate, io interrompo questo filmato in questo punto e poi riprendiamo dopo con la risoluzione del punto 2 dell'esercizio.